Benitalia 2022 continua, ci troviamo allo stand di Pay Complete, l'azienda multinazionale che prosegue il discorso fatto da Suso App negli ultimi anni e ci troviamo in compagnia di Luca Rossato, il responsabile commerciale per l'Italia, Luca benvenuto dopo quattro anni finalmente, ci rivediamo e benvenuto anche a te Fabio, dopo quattro anni ci si rivede finalmente grazie, allora facciamo il punto della situazione io ti ho lasciato in una magnifica società che si chiama Suzo App e poi cos'è successo? E poi è successo Fabio che due anni fa è nata Pay Complete, è una divisione dedicata proprio alla gestione dei pagamenti. È una nuova identificazione di Suzo App. Mantiene comunque sia lo storico prodotto, lo storico range prodotti di Comestro Gruppo e li portiamo avanti portando poi delle innovazioni che qualcosa abbiamo portato qui a Venditalia. E cosa avete portato qui a Venditalia per offrire una serie di prodotti nuovi al popolo del vending? Allora, ci presentiamo con una linea di device per carta di credito consolidata ormai, comunque sia credo sia il momento per iniziare a spingere. Il mondo del cashless, della carta di credito, è entrato in modo prepotente in questo mercato e noi proponiamo questa soluzione, una soluzione semplice, easy, veloce, adatta al mondo del vending. Portiamo poi un'evoluzione del nostro cavallo di battaglia che è il Worky Light è denominato plus e ha in più la connettività con tutti quei sistemi oggi di telemetria di app in pagamento cosa che a noi noi mancava quindi l'abbiamo ulteriormente completato e portiamo una soluzione però non dedicata al vending ma dedicata più o meno agli sviluppatori la vediamo qui è la soluzione si chiama PayConnect quindi è una sorgente dedicata agli sviluppatori quindi dalla, dal chi crea chioschi al chi crea macchine al chi crea soluzione quindi diamo già tutta la parte di pagamento, gestione delle periferiche pronta all'uso. Il mio ipotetico cliente si va a sviluppare la parte di potenza, quindi semplifichiamo e riduciamo i tempi di sviluppo. Ecco, tu nel frattempo comunque per P Complete continui a girare tutte le regioni d'Italia con una trottola? Certo che sì, certo che sì. La macchina ormai è consumata, è finita e io continuo a fare il mio lavoro e mi piace farlo. Bene, e allora ogni volta che magari capiti dalle parti di Napoli fammi un fischio e magari un buon caffè possiamo prenderlo insieme. Luca, diamo un indirizzo email per poter fare in modo che chi è dall'altra parte possa scrivere a voi per entrare in contatto diretto con il commerciale e dunque richiedere maggiori informazioni sui vostri prodotti. Lascio la mia mail quindi luca.rossato chiocciola paycomplete.com Bene, noi continuiamo dunque il nostro percorso itinerante per scoprire le tantissime novità presentate qui a Venditalia è stato un piacere, un è piacerissimo tanto. Ah, piacere tanto, Fabio. incontrarti Luca è veramente un grandissimo piacere, ciao Ciao Fabio, ciao Fabio, ciao e ciao Venditalia